Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi tratteremo i radicali. Cominciamo con dire che cosa sono i radicali. Eccoli qua. Questo è un radicale. è Quello che in matematica viene definito un radicale, una scrittura di questo tipo, caratterizzata da n, che si chiama indice del radicale, da A, che è il radicando, e da m, che è l'esponente del radicando. Se n è un numero pari a 2, parleremo di radicali quadratici, sono quelli dove non compare l'indice, dove l'indice è sottinteso, mentre se n è pari a 3, parleremo di radicali cubici. In generale, avremo che una radice ennesima sia definita come l'operazione inversa della potenza con esponente n. Di conseguenza, la radice ennesima di a è uguale a b vale se e solo se b alla n è uguale ad a. Questo è vero per qualsiasi n naturale, diverso da 0 e per a e b quantità positive. E nel caso in cui invece la radice ennesima di A uguale a B sia caratterizzata da n numero naturale dispari e A minore di 0, quindi anche B minore di 0, questa espressione è ancora vera. Non è invece vera nel caso in cui la radice ennesima di A abbia n pari, sempre n ovviamente appartenente ai numeri naturali, e A sia una quantità negativa. In questo caso questa scrittura, questo radicale, non esiste. Possiamo quindi andare a sintetizzare dicendo che la decennesima di A elevato alla n è uguale ad A, questo con A maggiore o uguale di 0, solo e esclusivamente con A maggiore o uguale di 0, se n è pari, invece per ogni valore di A appartenente ai reali, nel caso in cui n sia una quantità dispari. Vediamo adesso qualche operazione fondamentale che si svolge con i radicali. Prima di tutto andiamo a definire i radicali, per semplicità, inizialmente con un campo di applicazione che corrisponde a quello di R0+, cioè vediamo soltanto i radicali caratterizzati da un radicando con un valore reale positivo, incluso lo zero, e eh, andiamo a esprimere eh, alcune di queste proprietà. Cominciamo dalla proprietà invariantiva. La proprietà invariantiva ci dice che dato un radicale è possibile ottenere un radicale adesso equivalente andando a moltiplicare per uno stesso numero naturale, chiameremo P diverso da 0, sia l'indice del radicale che l'esponente del radicando, ottenendo appunto questo radicale del tutto simile. Una proprietà molto utile, per esempio, la radice cubica di a alla seconda se Dobbiamo moltiplicare sia l'indice che l'esponente per 5, diventa radice quindicesima di a alla decima. Questo è assolutamente un radicale simile a quello di partenza. Proprietà molto utile, dicevo, perché è possibile da questa proprietà passare al concetto di semplificazione di radicali, che è un pochettino la proprietà inversa, se volete a quella invariantiva, cioè ci dice che dato un radicale è possibile ottenere un radicale adesso equivalente andando questa volta a dividere sia l'indice del radicale che l'esponente del radicando per un divisore comune. Quello che si ottiene è un radicale assolutamente equivalente. In questo caso la limitazione è che a la m sia una quantità maggiore o uguale a 0. Si parla in questo caso di semplificazione del radicale, quindi nel caso in cui è possibile dividere per un fattore comune l'indice del, ra del radicale e l'esponente del radicando. Eh, nel caso in cui non esistano divisori comuni invece parleremo di radicali irriducibili. È importante il concetto della semplificazione perché per due motivi principali, in primis perché col, tramite la semplificazione e tramite la proprietà invariantiva è possibile andare a confrontare radicali caratterizzati da indici differenti, per esempio se dovessi andare a confrontare la radice cubica di 7 e la radice quinta di 22, in questo caso per confrontarli, per capire quale è più grande dei due, devo andare a effettuare un'operazione, cioè la ricerca del minimo comune indice, cioè devo andare a vedere qual è l'indice comune a 3 e a 5. In questo caso possiamo trovare evidentemente 3 per 5, quindi 15. Cosa ho fatto? Non ho altro che moltiplicato per 5 l'indice del uh, radicale e quindi moltiplicherò per 5 anche l'esponente del radicale, in questo caso 1, quindi diventa 7 alla quinta evidentemente, e lo confronterò analogamente con 22, questa volta però elevato alla terza, perché 5 l'ho moltiplicato per 3. In questo caso è possibile andare a capire quale dei due radicali costituisce. Un altro motivo per cui forse ancora più importante, è necessario effettuare questo tipo di, ehm, diciamo di eh, procedure, di, di calcoli, cioè di, di semplificare o utilizzare la proprietà invariantiva, è che per esempio la moltiplicazione e divisione di radicali è, necessario effettuarla solo nel caso in cui, è possibile effettuarla solo nel caso in cui i radicali siano caratterizzati dal medesimo indice, quindi bisogna comunque riportarli allo stesso minimo comune indice. Quindi vediamo per esempio la moltiplicazione, o se volete anche la divisione, quindi moltiplicazione e divisione tra radicali. Okay. Quindi tra radicali si possono moltiplicare, come abbiamo detto, e dividere i radicali se questi hanno lo stesso indice. Il prodotto di due radicali con lo stesso indice è un radicale che ha per indice lo stesso indice e per radicando il prodotto dei radicandi. Possiamo scriverla sinteticamente in questa forma. Ovviamente sempre A i B maggiore o uguale di 0, ricordiamo che stiamo in R0+, ed N appartenente ai numeri naturali, meno lo 0. Analogamente per quanto riguarda la divisione tra radicali caratterizzati dallo stesso indice, se noi abbiamo la radice ennesima di A diviso la radice ennesima di B, questa è possibile scriverla con un radicale equivalente come radice ennesima di A diviso B, quindi radicale che ha per indice lo stesso indice per radicando il rapporto fra radicandi. Le condizioni che A sia maggiore o uguale di 0, B deve essere necessariamente maggiore di 0, non può essere nullo perché altrimenti renderebbe eh, priva di significato la scrittura, ed n appartenente ad n meno 0. Un'altra operazione molto importante che si fa con i radicali riguarda il trasporto di un fattore presente all'interno del radicando fuori però dal segno di radicale. Facciamo direttamente un esempio. Quindi se noi abbiamo radice cubica di a alla nona per b alla seconda, questa è definibile soltanto se a è maggiore o uguale di 0, è possibile eh, trasportare fuori dal segno di radice tutti i fattori del radicando che hanno esponente multiplo di n, quindi in questo caso a alla n, a alla nona, avendo l'esponente 9 multiplo, essendo un esponente 9 multiplo di 3, è possibile portarlo fuori, diventa a alla terza e per quanto riguarda il radicale diventa radicale sempre di indice 3 di b alla seconda. Altre operazioni, ancora con i radicali, riguardano la potenza e la radice di un radicale. Quindi la potenza ennesima di un radicale, quindi parliamo un radicale di indice n, di A tutto elevato alla n. Quindi la potenza ennesima di un radicale è un radicale che ha per indice lo stesso indice e per radicando la potenza ennesima del radicando. Questo è vero per n ed m appartenente sempre ai numeri naturali meno lo 0 e per a maggiore o uguale di 0. Analogamente, la radice emesima di un radicale di indice n, quindi parliamo della radice emesima di un radicale di indice n, è equivalente a un radicale che ha per indice, questa volta il prodotto m per n, e per radicando lo stesso radicando. Ancora una volta è vera, per m n appartenente ai naturali meno lo 0, e l'analogia per a maggiore o uguale di 0. Altre operazioni ancora che si fanno sui radicali sono evidentemente le operazioni di addizione e sottrazione, che però sono possibili esclusivamente se i radicali questa volta sono simili. Quindi che cos'è un radicale simile? Quindi quando è che due radicali si dicono simili? Eh, due radicali irriducibili, quindi oppure già ridotti evidentemente, sono definiti simili se hanno lo stesso indice, hanno lo stesso radicando e differiscono esclusivamente per quel coefficiente che li moltiplica, che appunto si chiama coefficiente del radicale. Un esempio, 3 radice di 2 è simile a 5 o a meno 5 radice di, 3, di 2 sempre, mentre non è assolutamente simile a un radicale che ha un indice diverso, per esempio 3, oppure un radicando diverso, per esempio 7. Nel caso in cui i radicali siano simili è possibile applicare l'operazione di addizione e sottrazione eh, in cui abbiamo quindi la somma algebrica di due o più radicali simili e un radicale simile sempre a quelli dati eh, che ha come coefficiente la somma algebrica dei coefficienti di quel radicale. Per cui se abbiamo 3 radice di 2 più 5 radice di 2 questo darà luogo al radicale 8 radice di 2. Un'altra operazione ancora molto importante riguarda il concetto di razionalizzazione. Quindi che cos'è la razionalizzazione dei radicali? In genere si applica ai denominatori dei radicali ed è un'operazione con la quale noi vogliamo trasformare una frazione che ha il denominatore radicale in una frazione equivalente dove il radicale però non compare più. Molto utile questo quando dobbiamo effettuare una somma, tra una sottrazione tra frazioni evidentemente. Ci sono diversi casi che riguardano la razionalizzazione. Il caso più semplice è quello in cui il denominatore è costituito da un unico radicale. Per esempio abbiamo 7 fratto radice di 3. E allora in questo caso se l'indice del radicale è pari a 2, quindi abbiamo un radicale quadratico, è sufficiente andare a moltiplicare per il radicale stesso, quindi per radice di 3, sia al numeratore che al denominatore. In questo caso al denominatore otteniamo la radice quadrata di 3 alla seconda, perché per quanto abbiamo detto prima restituisce 3, applicando due volte sostanzialmente due operazioni um, opposte tra di loro, mentre al numeratore rimane 7 radice di 3. In generale, se il denominatore è costituito da un unico radicale di indice n, quindi abbiamo 1 fratto la radice ennesima di a, e a ovviamente è una quantità maggiore di 0, è possibile andare a moltiplicare, la radice ennesima di a alla n-m sia al numeratore che al denominatore. Il risultato evidentemente è che al numeratore rimarrà la radice ennesima di a alla n-m e al denominatore invece. In analogia con quanto visto prima rimane a. La seconda tipologia di razionalizzazione è il caso in cui il denominatore è costituito da una somma o una differenza di due termini di cui almeno uno sia un radicale, per semplicità soltanto quadratico in questo caso. Quindi prendiamo ad esempio la radice 1 fratto radice 3 meno radice 2, in questo caso per eliminare la radicale presente al denominatore è necessario andare a moltiplicare sia il numeratore che per il denominatore per, se c'è una differenza, una somma o se c'è la somma per la differenza di due termini. Quindi in questo caso, essendoci la differenza al denominatore, moltiplicheremo sia sopra che sotto, sia numeratore che denominatore, per radice di 3 più radice di 2, più 2. Sopra rimarrà radice di 3 più 2, sotto viene la differenza fra il quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo, quindi quello che rimane è 3 meno 4, quindi praticamente meno 1, e quindi questo diventa un meno radice di 3 più 2. Andiamo a vedere l'ultima espressione che riguarda i radicali, per poi generalizzare al caso in R, passando da R0 in più. L'ultima operazione che riguarda i radicali, riguarda i radicali quadratici doppi. Sono delle scritture che in matematica sono rappresentate, per esempio dal radice di A più radice di B, oppure radice di A meno radice di B. In questo caso, con A e B sempre ovviamente maggiori o uguali di 0, in questo caso se, a e b sono tali che a quadro meno b sia, quello che viene definito in matematica, un quadrato perfetto, allora queste scritture diventano la radice di a più la radice di b uguale alla radice di a più la radice quadrata di a quadro meno b fratto 2 più la radice di a meno radice quadrata di a quadro meno b fratto 2. Nel caso in cui invece ci sia un meno, diventa meno. Il, la somma algebrica, insomma, tra i due, tra i due termini eh, definiti. Uh, per riallacciarci a quello che abbiamo visto nella lezione precedente alle potenze, ossia ricordiamo sempre che la potenza caratterizzata da un esponente razionale è uguale alla radice ennesima di a la m, che scostituisce il passaggio, diciamo, il legame che c'è, se volete, tra le potenze e i radicali. Abbiamo detto che abbiamo definito tutte queste proprietà in R0+, generalizzando ad R, tutte queste proprietà valgono, con alcune accortezze molto importanti però, quindi la radice ennesima di A nel caso in cui n sia un numero pari, oppure nel caso in cui n sia un numero dispari. Andiamo a vedere che cosa succede. Eh, se n è pari Abbiamo tre possibilità per quanto riguarda il radicando, a può essere maggiore di 0, a può essere uguale a 0, e adesso che siamo passati in R, a può essere anche un numero minore di 0. Se a è maggiore di 0, il numero che viene fuori dal radicale è sicuramente reale, positivo. Se a è uguale a 0, è pari a 0, il radicale evidentemente. Se a invece è minore di 0, non esiste in R questo valore. Se invece n è dispari, i tre casi, cioè a maggiore di 0, a uguale a 0 ed a minore di 0, ci restituiscono rispettivamente a maggiore di 0 un numero positivo, a uguale a 0 un numero pari a 0 e a minore di 0 invece un numero negativo. In R quindi è definito il campo di esistenza del radicale, in particolare se la radice ennesima di a alla n, se a è pari ad a, oppure al modulo di a è pari ad a se n è dispari, invece sarà pari al modulo di a se n è dispari. È pari. Il concetto di modulo lo vedremo più avanti nel corso, per adesso diciamo semplicemente che restituisce il valore assoluto, ossia il numero privo del suo segno, quindi una quantità sostanzialmente sempre positiva. Con questo abbiamo chiuso la lezione che riguarda eh, i radicali. Vi ricordo che eh, sulla piattaforma sono disponibili molti esercizi su questo, su questo tema molto importante e ehm, rimandiamo alla, ri, alla lezione successiva che è quella che riguarda invece i monomi dove inizieremo a parlare di algebra.